Sta diventando problematica la situazione Faremi gira, mi sono incastrato Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Assetto Corsa Quella che intravedete là sotto è una Cadillac Ma non una Cadillac qualunque, quella è una limousine, lunga tipo 7 metri, non so manco quanto è lunga Ma un bestione pesa 5 tonnellate è la macchina presidenziale o perlomeno quella che dovrebbe diventare la nuova macchina presidenziale negli Stati Uniti come tutti sapete eh, loro sono iscritti al canale, proprio tutta la nazione intera, soprattutto per la mia pronuncia e mi hanno chiesto di testare questo nuovo modello, quindi circa 600 cavalli su sta cosa così lunga ma ovviamente non potevamo testarla su una pista normale, quindi abbiamo organizzato una garetta nella mia amatissima, nella, proprio nella pista che amo di più, Monaco non so manco se ci gira giù alla curva sotto la discesa però Mo ci proviamo Ci sono 10 giri parto ultimo devo cercare di superare tutti quanti non so se sarà un'impresa facile raga perché non so se riuscirò a superare manco uno solo ok ragazzi ci siamo non riesco a accendere le luci cioè, quelle fuori sono accese ma quelle dentro no vabbè comunque questa è un 4 marce cerchiamo di de... ecco appunto di azzeccare la partenza mentre dicevo così l'ho cannata da stare attenti perché queste macchine sono un tantino lunghe comunque intanto se ci fate caso dio dio dio dio, dio c'è questa puffo la limousine dei puffi vi direi che c'entrano tutti visto che è 110 metri di vettura uh, se ci fate caso sto utilizzando la nostra la nuova Corona Sim Magic GTS di cui poi vi parlerò più approfonditamente nella recensione tanto uh, questo mi addosso grazie questa è la limousine gialla con cui i VIP vanno a fare l'analisi di urine. Prente prenda. Però se siamo riusciti a infinare. Siamo penultimi al momento se quello se leva dalle palle. Mamma mia che casino, raga. Non so se è stata una grande idea. Attenzione, se buttiamo qui subito all'interno questo ci va a chiudere la porta in faccia. Che casino. Ops! Eh, scusi. Sì, qui vedo che c'è un po' un problema. Forse facciamo manovra e superiamo tutti. Eh, poi dopo fate il CID poi se vediamo giù eh. Vabbè, il nostro obiettivo comunque è superare tutti quindi sta cosa ci ha dato una mano qui c'ho il terrore che non riesco a girare invece velo velo ma riuscimmo a far manovra il problema di sta macchina è che tutto sterza che sembra di guidare un yacht da Bramovic visto che stiamo a Monaco comunque abbiamo recuperato 6 posizioni già siamo quindicesimi Uh, mamma mia come si imbarca qui! I 600 cavalli, direi che li sente parecchio! poi non frena! Non frena, non frena! Mamma mia, sembra veramente da a frenare i piedi, tipo la macchina di Fliston. Comunque, va bene. intanto abbiamo recuperato qualche posizione, c'è sempre questa... giallo canarino, che non di giallo piscio davanti, anche se è metallizzato, è una Cadillac, comunque... Però provo a infilarsi qui! Mamma mia! Forse è meglio non infilarsi qui. Madonna che casino che ho fatto! Sì, poi però proprio tagliato. Ok. Di solito guido leggermente meglio, raga. Ma sta macchina va ma sicuro che. <ride> è inguidabile praticamente. Perché con questo passo non riesci assolutamente a gestire la traiettoria, niente. Perché quando tu inizi a girare, quando lei sente di girare passano 25-30 metri. Comunque vi dicevo, sta corona molto bella, la nuova Sim Magic GTS Però ve ne parlo in una recensione specifica più avanti. Io ho già provato pure la, la GT1 e vi devo dire che questa è molto meglio. Io mi piace di più il materiale con cui è fatta. E poi il diametro è perfetto, 29 cm. Comunque vabbè, era solo per dirvi che eh, c'è questa novità e poi. Faremo la recensione che tanto adesso è uscita da poco quella del Sea Magic. Perlomeno quando voi vedrete questo video sarà uscita da poco perché è ancora in uscita. Tanto nel frattempo siamo sempre quindicesimi qui, tocca al passo perché stiamo già al secondo giro. provo a buttarsi dentro qui. Bella stensilita. Ottimo così, si è infilato alla grande. qui il nostro calogero che prova anche le limousine del presidente, ormai incarichi di altissimo livello, ma è venuto addosso qualcuno. Sento delle botte da dietro. Sì, ciccio, però, dai dei pedale, eh! Ecco, se buttiamo dentro qui, con la toccatina... Tanto, prima pure uno che ho superato qui, sono addosso. Tocca anticipare da mo morire curve, ragazzi, perché... Se tu aspetti di girare nel momento in cui gireresti normalmente, eh, sei in ritardo e non gira. Qui, occhio che se incastriamo, ecco, appunto. Ho fatto perno sul muretto. Mamma mia, mamma mia, non gira. Oh mamma mia, dove si prova infila a calogero qui. Per chi non sapesse di chi sto parlando, il nostro calogero Bottas è un pilota di Formula 1, ma in questo momento si occupa anche di tutte le missioni particolari sul nostro canale, anche se portiamo anche roba un po' più sensata di questa. Lì c'era un altro posto di blocco e noi ne abbiamo approfittato per recuperare un po' di posizioni. Adesso siamo decimi e al terzo giro già. Mi pare un buon passo avanti ora siamo davanti alla limousine de Hulk direi a non farlo incazzare non frena non frena non frena non frena non frena non frena non oh io che botta sono venuti addosso mi è scappato via il volante per la pezza che mi ha dato Hulk giustamente Hulk che va a fa? fare sportellate oh si è incastrato su un cartello Comunque penso che non gliele stiamo riportando proprio in condizioni eccellenti queste, vabbè, ma se giustamente dovremmo controllare se resistono bene in una situazione di... come si dice, di... Eh, ...inseguimento... Direi che resistono abbastanza bene, ma è venuto addosso quello dietro, ma sta incastrà... Ma mortacci tua! No, no, no, non mi incastrate, non mi incastrate! Non mi incastrate, aiuto, fatemi girare! Non mi riesco a girare, ragazzi, vado a indietro vado a marci indietro, Guarda la curva a sinistra la curva a sinistra, aiuto, non so come fare a rigirarmi devo fare una manovra il americano sta diventando problematica la situazione faremo girare, mi sono incastrato niente, non mi riesco a girare, forse si riesca a in bocca ai box però eccolo dai che siamo girati eh, lasciatemi girare, lasciatemi girare Porca è, ma però siamo ritornati ultimi Ora, come avrete ovviamente capito, non ci sono i danni, niente, c'è questo che è una macchina di puffi che non sa è da me rignate. Mannaggia la miseria Era diventato tutto troppo facile mo ci tre giri in meno per recuperare tutti, mamma mia come se ne va Siamo un'altra volta, praticamente, penultimi Oh, ma perché se ne va così, comunque mi devono aver fatto dei danni aerodinamici a sta cassa panca che erote Se prova a buttare dentro lui Ma la butto dentro prima io Eh scusate Questo non volevo tagliarla Però già che ci sto Salve guardi eh, perché prima mi sono girato eh, Se no non, non avrei tagliato Mamma mia che è staccata Che è staccata uh, uh, uh. Questo è un gran sorpasso però eh Bravo calogero Al solito Sottosterza sterza. Veramente Inguidabile sta macchina. Caro presidente degli Stati Uniti ti consiglio che se te corrono dietro ceni e vai a piedi perché se te devi salvare con questa a mezzo al traffico sei fregato. Ecco, questo, mamma mia gli siamo entrati dietro al baule praticamente. Fortuna sono così lunghe che c'è. c'è margine prima che senta la botta. prima o poi la ah, sente eh? attenzione che ci prova all'eterno calogero qui oh se siamo messi eh? guarda che devi fare eh del trasporto urine guarda che devi fare ecco noi solita pezza che diamo a quel guardrail abbiamo baciato tutti i giri bello questo pure dentro così vabbè qua con licenza poetica ecco diciamo che è difficile girate da solo e sono le ultime parole famose queste qui perché proprio la macchina non c'entra quindi giustamente pure che te parte del culo dai una culata sul guardrail e ti rivedrizza la macchina pensate male poi mi preparo per staccare prima quando frenano loro madonna che trambata, no una trovata girato no però eh mi rotto i coglioni eh, eh. Comunque io lì avevo completamente cannato la frenata <ride> e poi uno dietro è venuto e mi è entrato proprio dentro quindi siamo finiti ad entrare a bitacolo con il muso della macchina quindi non so se l'avete intuito ovviamente non ci sono i danni perché sennò la gara è bella che è finita manco che i gara armati può pure così ma Sto a fare una sessione de palestra praticamente raga mi fanno male le braccia attenzione che come al solito qui ci proviamo all'esterno <ride> e non ci riuscimmo ma stiamo un po' dentro la macchina ...de questo davanti che però adesso... ok siamo riusciti forse a allevassero delle scatole attenzione che questi fanno casino oh mi arrivano addosso però e dai su però così non vale eh cioè arbitro questi mi fanno girare ogni volta che arriviamo lì senti però scusa eh questo non si fa arbitro però quello mi ha fregato prima e mi è addosso scusa eh non vale almeno la posizioniamo fregata ok, qui come al solito ripassiamo attraverso il cofano di dietro infatti voglio ringraziare il ragazzo che mi modifica le mod, che non vuole pubblicità però è bravissimo, Luca e senza di lui molti video di questi pazzi non ci sarebbero stati sul canale bene così, anche qui una taglia sul cordolo, come prima portellatina a questo con la limousine che ben i gelati. Oh, però so, di più. Oh, de culo, de culo, de culo, mi è partita de culo, mi ha dato una culata sullo sportello. Ok, qui devo rimanere in zona. Ho sbagliato tutto a attaccare qualcosa dalla marcia, mi sono imbizzarita dalla macchina e questo è un peccato perché volevo attaccarli qui alla frenata, ma fa troppo lontano. Però forse una riuscì a infilasse poi questo di gelataro bene così oh, oh mamma mia quello che è finito sotto io li sono finito attraverso ma stavolta oh mi hanno fatto rigirare un'altra volta però dai e che cazzo però così non va bene oh. mi ritrovo l'antinar un'altra volta questo mamma mia è derapata pure questa eh stavolta l'amo derapato dentro al guardrail Sto a fare una serie di super sorpassi Di <ride> solito guido meglio di così comunque, raga, ma vi assicuro che non è facile gestire questa cosa Poi se non ci credete, la trovate sta mod da scaricare, anche se non è proprio identica perché c'hai bandierine e il motore è un po' meno potente Però, po tutte le volte che mi hanno fatto girare, tanto se no questi mi fanno girare un'altra volta Ecco, sono passato attraverso Non si fa, eh. non si deve mai fare queste cose, ragazzi che è l'unico che c'è la macchina da un colore elegante praticamente non mi vieni addosso e eh dai. Eh dai e dai mi hai rifatto di girare mamma mia aiuto ma mi faccio male qui mi faccio male no io non mi faccio passare non frega niente o mi fate mettere davanti a me o io non mi faccio passare eh su su Tatti che carattrezzesche e che cazzo cioè ogni giro mi fanno girare mi hanno fregato un'altra volta a due posizioni e pure l'ultimo giro ho fatto più manovre qui che su Eurotrack simulator 2 dio dio dio dio levate, levate, levete eh vabbè sì. al quinta Uh, oh, stanno tutti qui davanti attenzione attenzione sono qui davanti Non gliela potrò mai fa Non gliela potrò mai fa Non gliela potrò mai fa, forse sì, però se io tagliassi di qui uh, dì dì dì dì. Eh, ma voi siete i zozzi E io mi adeguo Mi pare tutto regolare fino a questo momento, se mi fate girare, vi giuro Che riavvio, eh Almeno se famo un podio. Direi meritato, visto che mi avete fatto girare tre volte Medaglie. Eh. Sì, va bene, tutto regolare, hanno visto tutti che non è successo niente di anomalo Durante una gara... Che cazzo... Ah. Beh ragazzi, corre Play sotto di questa gara assurda, ho avuto veramente un'idea malsana di fare una gara dentro sta pista questi transatlantici, però alla fine mi sono divertito, mi hanno fatto un po' rosicare perché mi hanno fatto girare duemila volte e non è stata, di certo, la guida più pulita della storia Ma, d'altronde, con costi cosi dentro sta pista era praticamente impossibile guidar pulito però comunque è stato divertente. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace perché ne porto spesso queste cose pazze e magari iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, come al solito io vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!